Michele Manno, presidente della Wisp Milano. Il segreto del successo, Michele? La passione, la grande passione che ci abbiamo, profuso, abbiamo profuso tutti in questi anni, dal mio ingresso all'USP nel 1982 fino adesso. Lavorare tutti i giorni con l'idea di fare in modo che tutti potessero praticare lo sport, dai disabili agli ultimi. Eh, agli anziani, Lo ricordo le, le prime gare di Vivicità a Milano c'era un, un, un anziano, non ricordo il nome, ma che tutti gli anni per tutte le edizioni partecipava, aveva più di 70 anni e la grande felicità che aveva era di partecipare e di arrivare in un tempio anche dello sport a Milano che era l'Arena Civica, cioè fare vivicità con un sacco di gente arrivare all'arena questo grande monumento storico a Milano per loro era uh, felicità quindi lo sport felicità passione non saprei cos'altro dire e qual è il segreto per Michele Manno persona e dirigente sportivo? Uh, mi cogli impreparato, il segreto è la costanza, la voglia di continuare sempre, un grande amore per questa grande associazione che mi ha dato tantissimo, sono io che devo ringraziare l'UISP per tutto quello che mi ha dato, per i valori che mi ha fatto continuare ad accrescere e per questa voglia continua di includere e di fare venire da noi tantissime persone, anche gratuitamente, senza pagare le quote.